Questa settimana nella redazione di Radio Cusano Campus, eh, un appuntamento che ormai per noi è d'obbligo, è diventato veramente un piacere eh, nel corso delle settimane, stiamo portando avanti il progetto di alternanza scuola-lavoro e questa volta... Con l'ITC Toscanelli di Ostia Abbiamo in studio Emiliano Riccardo e Lorenzo Ciao ragazzi, benvenuti Buonasera Allora, eh, con i ragazzi eh, sono dell'ITC di Ostia C'è cioè chi arriva da Ciglia, chi dall'Infernetto Chi da Ostia in generale dal litorale Ci siamo messi lì a cercare di capire Che tipo di programma potevamo tirare fuori dalle nostre esperienze Abbiamo deciso appunto di fare un'indagine su Ostia Allora, più tardi ascolteremo delle voci che i ragazzi hanno raccolto e magari ci facciamo anche un paio di risate eh, tra coetanei e non, eh, chiedendo un po' ecco che cosa vorrebbero per Ostia e per il suo futuro ma adesso abbiamo veramente un gradito ospite uno che Ostia la conosce non la conosce da qualche giorno eh, perché è entrato in politica ma bensì per la sua attività lavorativa anche passata eh, non a caso poi il voto è stato piuttosto chiaro una specie di plebiscito ad Ostia il presidente del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle in Assemblea Capitolina Paolo Ferrara Presidente benvenuto Grazie, grazie dell'invito. un saluto ai ragazzi, sono veramente felice che dei giovani si interessino alla politica ma anche al proprio territorio. Sì, e io devo dire che con questa alternanza scuola-lavoro eh, stiamo scoprendo una generazione che secondo me ci dipingono peggio di quanto in realtà non sia, anzi, anzi, eh, cioè un po' troppo pregiudizio a mio avviso e, e siamo molto contenti ecco, di averli qui. Eh, Presidente, le domande, le... Giuro e le assicuro, le hanno realizzate i ragazzi perché conoscono il territorio meglio del sottoscritto Perché io arrivo da una collina, quindi figuriamoci quanto possa conoscere bene il litorale di Roma E hanno preparato per lei queste domande eh, Io comincerei da Riccardo eh, Che ha una domanda che questa nasce appunto da una sua esperienza praticamente quotidiana Prego Riccardo Buonasera Presidente Volevo chiedere Buonasera. Come pensa bella. che si può risolvere il problema legato ai frequenti allagamenti che si verificano nel decimo municipio ogni volta che piove un po' più forte del solito? Ad esempio, sì, no. eh. io abitando nella zona dell'infernetto, nel, ho avuto spesso problemi domestici legati agli allagamenti e ho avuto il, piano, il mio piano terra diciamo, di casa e con circa un metro o un metro e quaranta di, di acqua dentro casa che è entrata sia dai, dal bagno, diciamo, dai lavandini, dalla vasca sia dall'esterno perché le pompe erano chiuse una specie di acquafan eh, domestico. dentro casa, sì sì ecco Presidente, voi siete da poco al Comune Ostia forse una delle zone più problematiche di Roma ma anche per la sua vastità, la sua complessità eh, però vedete la gente poi no, ha questi di, di problemi quotidiani ecco, questo problema degli allagamenti Presidente sì, eh, tra l'altro abbiamo eh, commemorato il 132 anno della bonifica del territorio del nostro municipio, proprio pochi giorni fa, eh, da allora naturalmente il territorio è molto cambiato, eh, è chiaro che l'urbanizzazione, eh, anche selvaggia, non è sicuramente colpa di chi ci vive in questo momento, ma magari di costruttori che hanno costruito dove non dovevano costruire e hanno portato questo territorio eh, a soffrire un grave problema legato al distesso idrogeologico, che io conosco benissimo avendo fatto il consigliere municipale di Nostra. Ecco, detto eh, questo sì. oggi eh, l'amministrazione si deve fare carico sicuramente di alcune responsabilità, eh, non c'è dubbio, eh, è anche vero che il problema del distesto idrogeologico è un problema che coinvolge eh, anche l'Europa, perché eh, ci sono fondi adeguati europei che dovrebbero essere spesi e che non vengono spesi, coinvolge sicuramente la Regione Lazio che ha gran parte delle competenze, ma questo non significa che il Comune di Roma non debba fare la sua parte nel specifico delle competenze relative a Roma Capitale. Questo lo stiamo facendo. Noi abbiamo già iniziato mm. ad individuare la problematica, noi l'abbiamo visto e abbiamo visto che questi enti che ho elencato e a questi aggiungo il, corso, il Consorzio di Bonifica eh, del Fiume Tevere e tanti altri eh, dipartimenti importanti, non parlavano tra loro. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo votato una memoria di giunta che costituirà mm. una cabina di regia nel Comune di Roma, che metterà insieme queste persone sia per il reperimento di fondi adeguati, sì. Eh, dall'Europa per poter risolvere il problema appunto nei territori del Comune di Roma perché non c'è solo questo territorio, anche se questo come ha, detto, ha ben detto, è uno dei più problematici, una cabina di regia con tutti gli attori in campo per dare risposte, trovare anche fondi adeguati per quello che riguarda il Comune di Roma, per andare a combattere eh, anche quelle opere che sono state fatte abusivamente nei canali che in questo momento creano un problema. Un problema. Dopodiché l'impegno è massimo eh, L'amministrazione sente questa responsabilità perché lì i cittadini veramente vivono una fobia, eh, c'è gente che non dorme la notte, lo sappiamo benissimo, eh, quando comincia a piovere rimane sveglia perché comunque eh, il problema è sentito. C'è gente che ha buttato via durante le ultime alluvioni eh, tutto quello che aveva messo da parte eh, negli anni per costruire appunto una casa. Eh, ha perso affetti personali, c'è stato anche qualcuno che ha perso la vita, eh, per cui la cabina di regia è molto importante perché mette insieme un percorso che non è mai stato fatto prima. e eh, Ci vorrà un po' di tempo, però in questo caso abbiamo preso la direzione giusta. C'è anche il discorso del, del, del PAI, il piano di assetto idrogeologico che permetterà, non c'è mai stato, l'abbiamo spinto fortemente nel precedente Consiglio di Roger, lo stiamo facendo in questo momento, eh, in questo momento è stato stralciato in Regione Larce, ma stiamo spingendo perché vada avanti, perché quello permetterà di avere fondi adeguati, perché sennò l'Europa non ci riconosce, se non siamo in un perimetro ben definito e oggi non ci siamo, come territorio territorialisti. Ma, infatti, se non si riescono a intercettare i fondi europei diventa, diventa tutto molto complicato. E poi, giustamente, come dice il presidente Ferrara, i tempi un po' si devono per forza allungare, perché ci sono vari attori coinvolti. Non è soltanto il Comune di Roma o la volontà ecco, di, di Paolo Ferrara, che se no, immagino eh, risolverebbe già certo. domani in mattina dipendesse soltanto Assolutamente. da lui, Emiliano. Salve presidente, Com'è possibile salve, che le strade del litorale romano siano in pessime condizioni? Quando si potrà risistemare il manto stradale? Ecco, sono anche ragazzi no, magari che magari girano in motorino o con eh, qualche amico in macchina, nonostante siano, siano giovani, eh, che è un po' un problema questo no, che riguarda, riguarda un po' tutta sì, Roma. Sì, io devo raccontarvi una storia che è stata raccontata eh, a lungo dai giornali e, e all'interno delle inchieste, eh, lo devo fare perché comunque eh, è, è la motivazione per cui oggi ci troviamo in questo, in questo stato. Per anni. Eh, per anni, da sempre nel Comune di Roma ci sono fatti affidamenti diretti gara di inviti dove poi me lo dico io, ma lo dicono i magistrati nelle inchieste, ma capitale ce l'ha spiegato benissimo, gara di inviti dove magari si mettevano d'accordo, gli appalti erano quello che erano non, erano non avevano standard di garantie per il Comune, perché comunque i soldi venivano veramente buttati e l'abbiamo certificato ed è certificato nelle inchieste non c'era una programmazione oggi ci troviamo nello stato attuale perché nessuno ha pensato al bene comune ma eh, da quello che è emerso ha pensato più a se stesso Ecco, noi abbiamo in questo momento lo dico lo dico anche con difficoltà perché abbiamo trovato un comune fermo a questo punto abbiamo cominciato a programmare in questi mesi mm. e a programmare significa che abbiamo cominciato a pensare a gare europee a gare, a gare pubbliche dove tutti possono parte, partecipare per cui a, a standard di qualità più elevati momenti in cui si fanno i lavori eh, ecco, ecco mi scusi un attimo si presidente si volevo giusto spiegare ai ragazzi che magari potrebbero non saperlo quando si, il comune deve fare un lavoro eh, avvia un bando di gara un conto è che un bando di gara dove si va a vedere l'offerta migliore poi lì ci sono delle per vincere la gara l'azienda che si presenta deve soddisfare una serie di requisiti spesso è l'offerta a ribasso ma poi ci sono anche tante altre voci un altro conto è l'affidamento diretto ovvero che il comune ha un elenco di ditte chiama direttamente una e dice domani tu mi fai questi lavori diciamo quindi senza la concorrenza che c'è nel, nel okay. mercato di tutti i giorni Prego Se presidente. vorrei aggiungere eh. una cosa, questo si faceva sul discorso dell'urgenza non programmato, eh certo, era certo. urgente per cui davo l'appalto a chi mi pare a me come la e storia delle bene. grandi opere della Bravissimo. protezione civile arrivavano a due mesi dall'evento ragazzi è urgente qua, via, limiti di bilancio, via, via, togliamo tutto, bisogna farlo Abbiamo fermato questo. la macchina e abbiamo cominciato a programmare e a fare bandi europei, a fare gare pubbliche che davano gli stessi diritti a tutti e che comunque, come dicevo, davano standard, standard qualità di 3 milioni. La stessa opportunità poi alle imprese che dovrebbero essere contente di questo, naturalmente. Per cui per fare questo abbiamo cominciato a programmare, per cui partiranno presto i bandi importanti a Roma, eh, All'inizio anno, anche nei municipi, nel modo corretto, siamo riusciti a destinare in questo municipio, tutti i municipi hanno preso 2 milioni eh, di euro che eh, sì. sono investimenti triennale, in questo municipio siamo riusciti a metterne 5. Ecco, insomma, l'impegno c'è da parte di questa amministrazione però naturalmente per farlo nel modo corretto e dare delle garanzie ai cittadini ci è voluto qualche mese eh, siamo un po' fermi in questo momento è chiaro che ancora le buchi stanno lì ma non sono responsabilità di questa amministrazione ma sono del, della, della cattiva amministrazione che si è fatta in precedenza su questo ce ne dovete dare atto perlomeno a cinque mesi di distanza poi eh, altri problemi siamo pronti a riconoscerli insomma. No, per, per carità, tra l'altro voglio fare una piccola battu battuta diciamo. eh, di, sol di solito prima delle elezioni si asfaltavano le strade questa volta non c'è stato manco quello perché non c'erano i soldi Oh, l'opportunità, non lo so, neanche in questo caso siamo stati un po', un po' sfortunati ecco, eh, da questo no, punto di, di vista vorrei aggiungere una cosa che, che, che è molto eh, fa capire lo stato attuale eh, degli uffici del Comune di Roma, noi non, rius non siamo riusciti eh, quest'anno a spendere i soldi perché mancava chi, chi progettava, chi programmava, non erano abituati, per cui di fatto non c'era chi faceva, chi, chi era in grado di mettere in piedi i bandi nei municipi. Abbiamo anche dovuto lavorare sul personale in questo momento. Yeah, per, per, cioè, quella la, la, la Presidente è una storia era... che si racconta poco. Che io, io... Poi tra l'altro faccio cronaca locale da quando sono veramente giovane, ecco, e ho capito nel corso degli anni una cosa, che i comuni, sì c'è il sindaco, ci sono gli assessori, ma in realtà comandano gli uffici. Questo eh, non eh. so, adesso il Presidente magari non, non mi risponde né sì né no, però io lo posso dire che poi le ultime firme sono sempre le loro. Eh, Lorenzo... Certo. No. lo chiamiamo il terzo potere, quello dopo, dopo l'aggiunta e quello del Consiglio. È quello del Io consiglio. lo metto in testa per la mia esperienza da cronista, Presidente, però giustamente è il terzo potere. Però, però lasciatemelo dire, ci sono anche tantissime brave persone sì, che lavorano. Diciamo, tantissime, veramente. Io lo sto conoscendo, metto, cioè, ci sono delle risorse importanti, vanno messe a regime, vanno adeguate giustamente, eh, vanno, vanno usate nel modo giusto, però ci sono. Lorenzo. Buonasera, Presidente. Buonasera, Lorenzo. Eh, perché a eh, Ossia i parcheggiatori abusivi gestiscono eh, parcheggi pubblici e come contrastarli? Eh sì, questa è una piaga romana, diciamo. eh, ognuno è democratica, ogni municipio ha la sua quota su questo. Eh, è vero, è vero, questo sicuramente va contrastato eh, con il controllo del territorio. Eh, per cui il controllo radicato eh, da parte, parte dell'amministrazione sul territorio per cercare di scoraggiare e, e, e punire chi, chi comunque esercita quella che è poi un'illegalità. Dall'altra parte il ragionamento va fatto con i cittadini, è legato comunque a, a, a mettere persone che siano lì a controllare i parcheggi in modo regolare, magari del comune, c'è anche il discorso delle strisce blu, però poi, però poi qualcuno ci dice diventa una tassa, per cui allora eh, capiamoci, questa cosa va fatta in alcune parti, e, e, e si può programmare anche qui, si può pensare di mettere delle strisce blu, dove ci sono comunque dei parcheggi a pagamento… Eh, Va fatto con la cittadinanza nel modo giusto, perché poi è chiaro che i cittadini hanno di senso di pagare il parcheggio, però poi se vai a considerare, vai a eliminare una piaga, magari regolarizza, crea posti di lavoro, crea anche risorse per l'amministrazione che vengono poi spese bene, perché poi i fondi cittadini se vedono i servizi, se vedono questo tipo di... Tutto, tutto intorno a loro funziona, sono disposti anche a pagare, e il problema è che se tu metti i parcheggi esatto. a pagamento adesso e dicono Cho, ho anche le buche, non funziona niente ma soldi che poi si, si è persa pure un po' l'ottica della funzionalità del parcheggio a pagamento non è far pagare il parcheggio bensì dare la possibilità a tutti di parcheggiare perché se uno deve pagare un euro l'ora non ce lo lascia una settimana di seguito ecco la l'automobile sì. il senso in realtà, almeno così eh, erano nati eh, un tempo la direzione, sì, la direzione è questa, fare dei ragionamenti lì dove si può con i parcheggi da strisce blu, controllo, presidi, eh, io credo che anche, questo ce lo dobbiamo dire, mi ci metto anch'io come cittadino, perché sono un cittadino, eh, c'è anche un discorso culturale, eh, molti cittadini si sono assuefatti a questo, eh, uno dovrebbe dire no, no, e poi mi indicano la macchina e, e c'è un discorso, però, però a volte... Eh, Bisogna anche reagire. reagire, la cittadinanza dovrebbe reagire e, darci, e dare una mano all'amministrazione che comunque non deve assolutamente eh, eh, farsi da parte, perché comunque la deve fare in qualche modo, deve essere l'elemento eh, portante di alcune iniziative importanti allora, al contratto. Andiamo avanti col presidente Ferrara Emiliano. Come spiega la carenza di marciapiedi in alcune strade trafficate poco illuminate e frequentate da tante persone, specialmente giovani. Specialmente sull'illuminazione, come pensate di intervenire? Che è che lì eh, si può collegare no, al contrasto pure dei parcheggiatori abusivi, perché dove c'è più luce solitamente c'è pure meno degrado. Almeno oh, così dicono gli esperti, Presidente. Sì, gli elementi. La mancanza eh, dei marciapiedi, ma no, come di tante opere importanti nei centri urbanizzati? E si può ricondurre a moltissimi aspetti, uno in particolare e questo lo, lo dico con forza perché questa cosa deve finire e noi ci siamo impegnati eh, per cercare in questi giorni di delineare un percorso diretto, ovvero il fatto che comunque qui si è costruito e le opere pubbliche previste quando si sono rilasciati i permessi sono state fatte dopo, male e alcune volte... E non sono state fatte per niente, se ti do la licenza, ti do la possibilità di costruire un edificio, tu prima gli fai i servizi, poi dopo costruisci, eh, invertiamo questa cosa e mm -hmm. vedrete certo. che poi alla fine i marciapiedi ci saranno, le strade saranno, saranno adatte, la viabilità verrà considerata, l'illuminazione verrà, è chiaro, faccio un esempio, un esempio per far capire il perché stiamo in questa situazione, noi qui a Ostia i ragazzi lo conosceranno benissimo, abbiamo un posto, no? Sì. Il, porto, il porto di Ostia, lungo il porto di Ostia, sono stati concessi in quel caso eh, i permessi per realizzarlo, ma sulla strada, sulla strada parallela non ci sono le forme allacciate, ecco. manca l'illuminazione. Ma se tu vai a vedere, era prevista siccome doveva essere fatta dopo non è stata fatta adesso lì c'è un'amministrazione giudiziaria non si sa la doveva fare allora prima di costruire tu fai le opere necessarie alla città che sono previste e quelli sono poi pure i problemi dei subappalti costruire. no presidente benissimo, perché un'azienda prende tutto il lavoro poi dice però le fogne la subappalta a questa l'elettricità la, sì. la subappalta a quest'altra poi basta che manchi una pedina di, di tutto questo tavolo una... ecco che sì. tutta l'opera no, diventa non dico inutile ma, ma quasi un lavoro dobbiamo farlo con i consorzi, perché comunque hanno dei soldi allora, certo. in cassa importanti, per cui noi dobbiamo eh, aiutarli a spendere questi soldi, dobbiamo, dobbiamo spingerli, perché comunque sono soldi importanti che possono essere investiti eh, giustamente per i quartieri, dall'altra parte un investimento, una programmazione da parte del Comune di Roma, un piano degli investimenti importanti per cercare di dare il decoro alla città e dare certo. servizi, l'illuminazione eh, è carente in molte parti, specialmente nell'entroterra, se ne siamo accorti, di questa cosa per cui dobbiamo investire servono un okay, sacco eh. di soldi allora Presidente andiamo avanti perché abbiamo ancora 5 sì. domande da sottoporre e non la voglio veramente trattenere tutta ma, la vabbè, giornata guardate con i ragazzi è un vero piacere no no ma piacere. Se, se piacere. lo sento lo sento. molto più di quando ho io un ospite che parla con me questa cosa anche un po', sì. po mi fa riflettere allora Lorenzo perché? perché specialmente nelle ore notturne si vedono così poche forze dell'ordine e come ci si può tutelare da eventuali aggressioni? Il sì, Pro problema forse eh, di... dell'ordine. E lei ne sa, ne sa qualcosa, mi sa, sì, eh, Presidente? Io sono varia la... di finanza, sono eh. stato candidato alla varia di finanza in politica. Sì, il problema delle forze dell'ordine è un problema atavico. Però è chiaro che le forze dell'ordine non, non rispondono al Comune di Roma, quindi dovrebbe entrare in campo lo Stato, nel senso che comunque polizia, guardia di finanza sono riconducibili al Ministero degli Interni, a che ce ne sono non abbiamo responsabilità, come sempre, anche noi. Noi dobbiamo, insieme al Governo, eh, cercare di intensificare, specialmente in questo territorio che ne ha molto bisogno, perché comunque è, è un territorio che è stato sciolto per mafia, al di là di come si fa. Si può pensare comunque a un territorio dove la criminalità organizzata eh, l'ha fatta da padrone. Mafia non mafia, qui le inchieste ci sono state, i problemi ci sono stati e i delinquenti sono passati. Eh, per cui un'intensificazione delle forze dell'ordine, una richiesta al governo che abbiamo già fatto e la sindaca Raggi sta facendo in questo momento un'interlocuzione che è in corso per rafforzare tra l'altro siamo riusciti e per questo ne sono contento dopo il nostro suggerimento a, a tenere i presidi nelle stazioni dei carabinieri e dell'esercito dell questo è già un primo punto importante e l'abbiamo ottenuto eh, dopodiché eh, noi abbiamo i regimi urbani che sono il corpo di polizia di Roma Capitale che va impiegato sul territorio va riorganizzato perché ci sono dei problemini anche in quel senso eh, per cui presidere il territorio però io dico una cosa e questo secondo me è fondamentale perché è l'ammortizzatore importante che può dare una risposta, il territorio va vissuto, il degrado e l'insicurezza sta lì dove non si vive, penso alla finita, che se abbandonata e non vissuta poi diventa yeah, certo. insicura. Se, se noi rendiamo il territorio vivibile, e eh, per cui spendiamo eh, risorse, rendiamo un parco vivibile dove c'è gente, dove ci si portano bambini, il parco è controllato dai cittadini diventa lo senti tu, ci sei, lo vivi e nessuno, eh, e nessuno eh, è chiaro che poi serve l'illuminazione, serve un e questo non c'è dubbio, per cui anche noi dobbiamo fare la nostra parte come cittadini eh, vivendo il territorio, l'amministrazione deve mettere i cittadini in grado di, di vivere, è chiaro perché se il territorio è vivibile, per cui penso che sia questo il punto eh, il percorso da fare. Eh sì, quindi il cittadini come primo presidio anche di legalità. Riccardo? Presidente, parlando di mezzi pubblici, Ostia è un, è un quartiere grandissimo. gli è adeguato il servizio offerto. Lui ha anche un'esperienza un eh, anche simpatica, dai, diciamolo, perché tu vieni da Ciglia, no? da no, infernetto. Da infernetto, ecco. Che devi fare per andare a scuola? Ah, La matt mattina per andare a scuola mi sveglio intorno alle 6 e sì. mi alzo. Faccio una colazione rapidissima e fuggo di casa perché <ride> devo fare una camminata di un chilometro e mezzo all'incirca per arrivare alla fermata dell'autobus, dove passano tre linee di... dell'ATAC sempre puntualmente in ritardo e questo non tante volte, ma la maggior parte dei casi non mi permette di arrivare in tempo a scuola in orario. Mi raccontava pure che se manca le 7:15, poi praticamente no, a scuola se, non ci va più. No, se io perdo sì. l'autobus delle 7:15 non non ho più sì. modo di arrivare alla scuola. Presidente. Eh beh, beh l'Atac questo... per voi è una battaglia niente male, è eh, quella che sono è lanciato una bella patata bollente. Eh, no, a questo punto no, io sono qui adesso seduto accanto a Giuliana Di Pipillo, che è la delegata eh, della Sindaca a Litorale, che eh, mi faceva vedere poco fa eh, appunto. Le richieste che il prefetto Vulpiani, che è il commissario, lo sapete che è sciolto per nostro sì, sì, sì. sta facendo appunto a Roma Capitale per la riorganizzazione delle fermate del Nord, per affrontare il problema che diceva prima, eh, non mi ricordo il nome, Riccardo. Riccardo, che Riccardo prima eh, ci sottoponeva. E questo è il primo passaggio che stanno facendo in collaborazione con il municipio. Eh, il presidente della commissione mobilità, Erico Stefano, sta lavorando con Mobilità per cercare di intensificare le coste, questa è un'altra cosa che possiamo fare e riorganizzarle. Eh, Serve anche sicuramente un cambio culturale da parte dei cittadini, ma io sono, dico sempre che il cambio culturale avviene se ci dà i servizi adeguati, perché no eh, è chiaro che uno prende la macchina se non c'è un servizio adeguato, per cui è anche nostra responsabilità fornirlo. C'è il discorso da romanza, qui ci stiamo impegnando per capire un attimino dove andare, che credo che. È, chi, chi di noi questo municipio eh, non ha preso la Roma Lido va a prendere per qualche motivo. Che è una linea che porta 90.000 passeggeri all'anno, insomma è una linea importante, per cui c'è un investimento previsto dalla rigenerazione di 180 milioni, il Comune di Roma sta cercando eh, tramite alcuni, alcune situazioni eh, sono tante quelle che stiamo mettendo in campo, di trovare gli eh, 40 per arrivare comunque alla cifra adatta per, per eh. far diventare una metropolitana di superficie. Bisogna e arrivare a Roma in, in 25 minuti, farne passare uno in 6 minuti, potenziarla, comprare dei treni, certo, questa cosa bisogna di un percorso, ma la stiamo, la stiamo già programmando e ci stiamo impegnando per questo. Poi è chiaro che eh, al di là del discorso scolastico, che prevede comunque delle linee adeguate che passino più. Eh, di di più frequenti eh, noi dobbiamo il nostro territorio Ossia è un territorio tutto per la bicicletta vediamoci chiaro per andare al mare per andare a portarci è un territorio che si adatta a piste ciclabili bisogna ricostruire la rete c'è un progetto che stanno arrivando dei fondi importanti per continuare la pista ciclabile quella del lungomare che parte dal porto per cui c'è già un progetto me ne parlavo appunto di Diana di Pillo eh, che qui in municipio stanno allungando la pista ciclabile si vuole arrivare fino alla rotonda collegarla con l'entroterra stiamo pensando anche a una, a una bella cosa che è molto più, più, più davvero il discorso turistico ma può anche essere usata poi progettata per gli spostamenti stiamo pensando alla linea su Tevere in eh, mm. questo momento perché eh, Mar da Marconi fino a qui è, è navigabile ha dei fini turistici ma poi può diventare secondo me se anche eh, un modo di spostarsi perché volevamo collegare appunto il porto eh, la Lipu, no? la Ossia Mediterranea, gli scavi di Ossia Antica eh, ci si potrebbe no, ma Infatti, sommato. non capisco perché non ci sia nessuno ci abbia mai pensato o portato avanti. Eh, con favore. Forse qualcuno ha paura di essere preso in giro per il film di Verdona. Asfaltiamo il Tevere, però, nelle zone navigabili, effettivamente, eh, cosa ci costa? Ecco, certo, ci serve un investimento sì, per sì. mettere il, il famoso vaporetto o, o quello che è, però, è guarda, io una suggestione, quello che sto pensando e stiamo pensando in questo momento e volevamo fare è eh, eh, far partire queste barche da parconi e eh, far arrivare per esempio sulle spiagge dei cancelli, avete presente il jolly quello che va sulla spiaggia e eh, scarica le persone sì, lo con la scaletta eh, lo ecco, sono, quelle barche, sono quelle barche lì che potrebbero prendere persone turisti, persone e portarle, e portarle ai, a, direttamente sulla spiaggia dei cancelli e portarle indietro attenzione ma questo eh, è vero che ha dei fini turistici eh, eh, potrebbe portare anche di Romani ma questo va ad alleggerire poi il discorso del traffico sulla via del mare, ah, ma certo, eh, di... eh, a Venezia eh. sono i vaporetti quelli che vanno al lavoro pure eh. quindi non solo, eh. non solo i turisti eh, questa è veramente una cosa interessante poi semmai dopo ne discutiamo con, con i ragazzi come, anche come la vedono come se la prenderebbero mai eh, Lorenzo come mai le strade sono così sporche naturalmente lasciando da parte la mano educazione di noi cittadini Ecco, questo, mi è piaciuto questo appunto che, che ha fatto. Sì, sì, sì, no, vabbè, certo, è chiaro che eh, noi, dico sempre noi, perché io mi metto sempre in mezzo, non voglio farmi fuori dal contesto cittadino, dobbiamo essere più educati. Educati, eh, su questo non c'è dubbio, lasciato perdere questo, eh, il discorso legato alla polizia delle strade è sicuramente riconducibile alla gestione dei rifiuti, abbiamo visto che i problemi ci sono. La gestione dei rifiuti significa che serve una gestione corretta e oggi non funziona molto bene perché eh, l'idea di città è stata completamente sbagliata, c'è stato il problema Malagrotta che non funziona, mancano gli impianti per andare verso eh, il riciclo, dei rifiuti che sono una risorsa, questo lo ricordo, le grandi capitali europee, San Francisco ricic riciclano anche fino al 90%. Sì dei rifiuti e questo è un tema molto importante che dovremmo affrontare e eh, per cui eh, è chiaro che se tu hai rifiuti per strada eh, c'è un discorso di decolo urbano il eh, discorso della pulizia delle strade eh, bisogna riorganizzare in AMA secondo me il servizio di pulizia e anche quello comunque è legato, a, è legato per quello che riguarda appunto il servizio scadente alla mala gestione di AMA che in questo momento soffre, come ben sapete, Beh, sì, ehm, sì. problemi economici enormi. E anche lì secondo eh, me non, è non abbiamo neanche finito di sapere veramente tutto di Amazon, noi siamo soltanto agli inizi. Sì, ma... sì, sì, eh, sì però però vaso di un, un impegno da parte dell'assessore Curato, in questo senso c'è, stiamo lavorando, alcune risposte le abbiamo date, le dà da continuamente ogni giorno va sui territori cercare cerca di modificare, di pulire. Eh, di... Roma è grande, però comunque sì, là vanno fatti degli investimenti e bisogna mettere attenzione anche, secondo me, alla gestione dei rifiuti e al discorso culturale, al cambio culturale necessario eh, da parte dei cittadini. E quello è molto importante. Allora, le ultime tre, andiamo più veloci. Riccardo. Anche ad Ostia vediamo cantieri aperti, ma le opere previste non vengono paralizzate. Di chi è la colpa? Eh... <ride> Eh, ricordiamo il discorso degli appalti qua, eh? Sì, quello della, di... degli allagamenti più o meno. Gli allagamenti, sì. gli appalti. E qui hanno fatto delle progettazioni, guarda, la, la chiudo brevemente con questa cosa che vi racconto. Qui era previsto un waterfront che conoscete benissimo, sì. che prevedeva prevedeva una pista per sci al centro di Ostia. Un'opera eh, eh. eh, rilascizionale al e delle vele futuristiche Barocche, alla rotonda, no. eh. ma una cosa insomma, cioè, ridicola. Che si un patchwork, una cui... specie di art attack sì. mi è sembrato. Non c'era un'idea di città, non essendo nelle di città, spesso le opere vengono fermate perché poi non sono... Non sono, non sono conformi tra loro dopodiché poi è chiaro che se per fare un'opera ci vogliono vent'anni nel momento in cui stai per realizzare ti accorgi che ho è troppo tardi e l'opera non serve più oppure ne serve un'altra Insomma, diciamo in... così. mettiamola così ecco quindi possiamo fare a meno della pista di scia a oh, se meno che i ragazzi dico, onnaggia, si hanno cioè, già, già comprati lo snowboard Presidente <ride> e, <ride> e Nagy sta brutta sì. notizia Emiliano le sembra adeguata la presenza di un solo presidio ospedaliero per l'intera zona di ossa e dintorni? E qui io penso che si ritorni anche un sì. po' al famoso decreto 80 della Polverini. Sì, sì. no, su questo guard guardate, eh, proprio in questi giorni eh, lo stiamo affrontando per il discorso del presidio sanitario all'internetto, stiamo cercando di sbloccarla questa cosa. Eh, perché comunque sarebbe molto utile siamo a buon punto con il Presidente della Commissione Patrimonio insieme a Giuliana Di Pirlo appunto la Delegata Litorale eh, ci stiamo muovendo per cercare di eh, tra l'altro è stata votata una risoluzione se no non, non mi sembra una mozione in Reggio Lazio e anche in Assemblea Capitolina per cercare di far partire questo presidio ma questa cosa poi va diffusa anche nelle, possibilmente con tempi abbastanza stretti anche nel negli altri quartieri l'ospedale non è adeguato questo è chiaro ma eh, come sapete la sanità a livello regionale noi possiamo fare poco per non suggerire ecco ma da Ostia eh... se uno sta male dove deve rivolgersi? cioè qual è l'ospedale la... eh, il, il problema vicino? è che c'è l'ospedale grassi questo non è, non è, non è adeguato perché hanno non si fanno si fatto forza. delle facce ai ragazzi quando ha detto ospedale grassi no. che siamo in radio e non gliele posso fa, far ma le immagino io credo che la regione Lazio in questo caso debba trovare alcune soluzioni noi siamo disponibili a farlo insieme a loro perché ma, ma possiamo mettere sicuramente strutture a disposizione Roma no, Roma, tantissime strutture e con la regione Lazio ci si chiede intorno a un tavolo e si comincia a pensare anche a questo, secondo me. Eh, è qualcosa di auspicabile, per essere eh sì, Servono i soldi? A me la cosa che ha fatto paura è che con il giubileo, ecco che dovevano essere dirottati un bel po' di soldi sulla sanità. Eh, non si è stato fatto molto. Io parlo della mia città che è Montrotondo, dicevano ristruttureremo l'ospedale. Hanno rimbiancato fuori, hanno, scusate, inaugurato. Eh, quattro mesi fa, poi hanno richiuso, dopo l'inaugurazione, ma questo purtroppo è un mal costume italiano, hanno richiuso quello che hanno inaugurato perché non era finito, però doveva essere inaugurato a tutti i costi, eh, non, non capisco perché, e il potenziamento qual è stato? Chiudere un reparto di neonatologia ed aprire un reparto di psichiatria, che sì, ovviamente sì, a sì, livello di costi, fare, sì. eh, ragazzi, è sì, sì. eh, eh, ovviamente molto inferiore. Dopo che vabbè, sì, Zingaretti sì. ha detto che avrebbe potenziato, e poi ognuno eh, ha la sua idea di potenziare un qualcosa. Ul Passiamo, oltre. Ecco, ultima Ecco, l'ultima domanda di Lorenzo. Lorenzo. Perché sono stati tagliati fondi a strutture comunali come gli asili? Dove vengono dirottati questi soldi? Ovviamente non si, eh, non si rivolge alle uh, notizie uscite sulla stampa che abbiamo acclarato, non fossero poi così precise e, e giuste. Non è proprio così, per eh, dirlo. Ecco, in realtà penso si, rivolga, si riferisse soprattutto a quello che è accaduto un annetto fa. Sì, non è proprio così perché quei fondi che in questo momento non sono a bilancio non sono di quella consistenza e quelli che sono stati tagliati vengono reintegrati automaticamente da parte dello Stato su altri, su altri posti di bilancio, per cui di fatto eh, vengono dirottati per… per eh, per sanare alcune problematiche strutturali di alcune scuole, per cui per il decoro delle scuole stesse. Eh, ma la situazione a diciamo che... Asili com'è? Eh, non dico soltanto a Ostia, ma comunque in tutto il Comune di Roma, ma rimanendo a Ostia, che situazione a Asili avete trovato, Presidente? Allora, abbiamo avuto un'opportunità, un lo eh, dico, nel... in Grazia, eh, dopo il terremoto di è successo insomma nel, nell'ultimo periodo l'avete sentito anche voi anche Roma è stata sì. coinvolta in parte eh, la sindaca ha avviato in tutte le scuole una verifica per cui dico nella disgrazia abbiamo avuto l'opportunità di verificare queste scuole e non solo di vedere il discorso legato alla staticità degli verifici ma anche le condizioni comunque che c'erano che c'erano in carattere generale mi emerge un quadro difficile difficile perché comunque è vero che questo molto eh, ci sono problemi enormi nelle scuole, le risorse sono, non, non sono così imponenti per cui eh, dobbiamo cercare, questo, abbiamo chiesto questo fatto per Roma anche al governo l'abbiamo eh, chiesto anche in funzione di rimettere a posto le scuole io spero che il governo, ciò so che Renzi ha detto che è disponibile io spiego, spero che in questa interlocuzione tra la sindaca e il governo si riescano a trovare risorse importanti per rimetterle a posto. Una parte provengono sicuramente dai fondi che abbiamo risparmiato per il giubileo, che sì. siamo riusciti a, a reintegrare, adesso in bilancio ci eh, stiamo lavorando. Eh, sì. Servono no. soldi, per mettere a posto servono soldi, stiamo cercando di ritrovarli, stiamo intravigliando alcuni sprechi. Eh, un lavoro lo stiamo facendo anche in area metropolitana, che è l'ex provincia di Roma, come la sindaca in questo momento è il presidente della provincia, ma è chiamata sindaca, che cioè della provincia di Roma. Perché alcune scuole che sono possibili sono, sono comunque inducibili alla Repubblica. Stiamo portando avanti un lavoro importante. Perfetto, perfetto. Allora, eh, mi è piaciuto intanto una cosa: non è che abbia fatto promesse il presidente Ferrara, ma ha cercato anche di spiegare. Per certe cose sì. serve programmazione. Volevo... Sì. Prego. Volevo aggiungere una cosa, eh, lancio un invito ai ragazzi, se vogliono venire a trovarci in Campidoglio, eh, noi saremo veramente ben lieti di ospitarli e fargli vedere il Campidoglio e spiegargli quello che stiamo facendo, specialmente in questa parte di bilancio, penso che sia importante accorciare le distanze e eh, aprire il Campidoglio ai giovani, eh, inviteremo naturalmente anche le forze di opposizione, questa è una cosa che, che non ha colore, colore politico. Se loro vogliono accogliere il nostro invito ne saremo veramente felici. Guardi, parlerò personalmente con il loro professore, mi metterò in contatto con, con Tiziana e penso che sia veramente una bella, una bella esperienza. Ragazzi, ci vuole un po' di tempo, un po' di programmazione perché, comunque, ritappare le buche e basta. Vuol dire tra una settimana restiamo a capo. Tanto per prendere un esempio facile, facile. Grazie, presidente Ferrara. Grazie a voi. Buon, buon lavoro, buon appetito. Grazie, grazie, grazie, grazie, allora al presidente Paolo Ferrara, presidente del gruppo consigliere Movimento 5 Stelle, Nazionale assemblea capitolina.